Benvenute! Allora, oggi sfogliamo il catalogo di Natale del Libro She. Sì, ebbene, sembra che sia presto, ma non è mai presto per queste cose fantastiche natalizie! Vi anticipo subito che il catalogo sarà valido fino al 27 dicembre 2017, ma se volete tutti i prodotti entro Natale mi raccomando i primi di dicembre di fare l'ordine, anche perché sennò va tutto esaurito come sempre. Allora, dato che il catalogo è sicuramente molto lungo e non voglio fare un video immenso, vi mostro le novità, perché sapete che ogni anno Yves Rocher sforna due, due o tre, in questo caso due, collezioni di profumazione con tutta la linea completa. E poi ci sono le solite novità oppure set in base alle esigenze, quindi profumi, le creme mani, i trucchi, quelle sono le solite e le, vi lascio sicuramente il link Qui sotto per scaricare il tuo catalogo così lo vedete con calma. Noi vedremo solamente le novità di quest'anno che sono ad esempio la profumazione alle, alle bacche e quello alla vaniglia bianca. Quindi wow, già da quello. Altra cosa che vedete nel catalogo sono le immagini. Davvero quest'anno il processo è superata e basta, non vi dico nient'altro e iniziamo a sfogliare il catalogo. Allora eccolo. La prima cosa che vedo dalla copertina è wow le illustrazioni, comunque lo sfogliamo subito. Eccolo qui, guardate che belle le immagini. Il cervo si avvicina nel bosco e sente il profumo fruttato e dolcemente fiorito delle bacche rosse. Le bacche delle meraviglie, la melodia armoniosa della natura selvatica che si risveglia tra le soffici nevi rivelando dei segreti. Ebbene sì. La prima profumazione sono le bacche rosse e comprendono, come vedete, tutta la collezione. Quindi trattamenti per il viso, per il corpo, per le mani, il balsamo labbra, il sapone per le mani. C'è davvero tutto nei vari formati anche. Vado veloce, se no non lo vedete mai. Allora, il primo set, guarda, è meraviglioso, la casetta in cartone. Con il latte corpo da 50, il bagno doccia da 50, il balsamo labbra e la crema mani. C'è anche nell'altra profumazione, la vaniglia bianca, che ora vi mostro. Dalle case, caldo e avvolgente, pervade il profumo della vaniglia bianca, che unisce la famiglia in un tenero abbraccio e infonda il piacere di ritrovarsi in una sensazione di assoluto benessere. Vaniglia bianca. Guardate sempre le immagini e le illustrazioni, c'è cioè davvero fantastiche anche nelle sue confezioni, tutta la collezione. E iniziamo con i sette. Il primo è più piccolo, da 7,95, e comprende questa piccola eh, scatola con la finestra, la crema mani e sapore per le mani, sia nella bagna bianca che nelle bacche rosse. Se no, il cestino, il cestino piccolo, che comprende a 12,95, il latte corpo da 200, il bagno doccia da 200, la crema a mani, il bassamo labbra e il cestino di metallo, e c'è anche, ovviamente, nella formazione la vaniglia bianca. Il cestino medio invece comprende a 14,95 il bagno doccia a 200 ml il sapore per le mani, la crema mani, il bagno doccia a 50 ml, il latte corpo da 50, la spugna di massaggio, e ovviamente il cestino. E ovviamente, sempre anche nella versione alle bacche rosse. Cestino grande, bello anche questo: cestino vaniglia bianca 19,95. Bagno d'occia da 400 ml, latte corpo da 200, sapone mani, crema mani, candela, spugna da massaggio e il cestino, vaniglia bianca e frutti rossi, oppure quello, il set in latta ed è anche bella la confezione. cofanetto in questo caso bacche delle meraviglie, e le toilette da 100 ml, latte corpo da 200, il bagno d'occia da 400, la candela, le corpo, spugna da massaggio e il cofanetto ovviamente anche nell'altra versione e possiamo vedere che questo cofanetto c'è anche eh, a sempre stesso prezzo anche nelle varie profumazioni delle plazier nature quindi tutte quante le profumazioni e trovo che sarebbe un bel regalo andiamo avanti sotto l'albero 9,95 il kit 6 bagno doccia in formato mini carina come idea oppure il kit dei tre saponi eccola qua o il kit delle quattro creme mani davvero delle belle idee e andiamo avanti veloce, trattamenti make up quindi i rossetti, i gloss uh bella la trousse la palette le varie trousse con le varie colorazioni di gloss i set con gli smalti oppure con gli ombretti il solito trattamento occhi, bella la palette il solito set manicure la BB cream con la pochette questa invece è solo edizione limitata natalizia il nuovo profumo qui all'amore con il rossetto rouge vertige serigrafato con il nome del profumo bellissimo edizione natalizia è anche bella la confezione tutti i vari cofanetti le profumazioni quindi tutte le profumazioni belle, molto belle vado veloce, comunque ci sono tutti i profumi tutte le linee del matino jardin quindi tutte le varie profumazioni vari set. I profumi da uomo eccoli trattamenti dopo barba da uomo con l'altro la, trus i trattamenti per il corpo eccola qui set per capelli e doccia Vabbè, i set per bambini sono fantastici io adoro questi idee portachiavi col peluche varie linee per la cura del viso con i loro cofanetti eccole qua sono tutte linee linee per il trattamento anti-età, serum vegetale con i vari eh, i set grandi con la confezione, quelli con piccoli con solo l'omaggio bello, molto bello per qualunque tipo di regalo ecco, finisce l'album con il coffanetto della Rish viso e mani e devo dire che è davvero molto bello quest'anno eccoci qui, spero di essere stato abbastanza chiaro e abbastanza veloce che non sia venuto un video lunghissimo allora, vi ricordo sempre che per le informazioni e per gli ordini trovate il link nell'info box tranquillamente e io sono sempre a disposizione. Trovate anche il link per scaricare il catalogo, così tranquillamente ve lo guardate, ve lo sfogliate, ve lo conservate anche perché no. E vi ricordo che se volete avere tutti i prodotti ed essere sicuri che arrivino entro Natale, è meglio fare l'ordine entro i primi di dicembre. E basta! Eh. Buon Natale mi sembra un po' presto, comunque sia, buoni acquisti naturalmente profumati e natalizi con le magicature al mondo di Vrochet.